Bentornati, sono Matteo, oggi rock and roll su officina del pilota. Qualche giorno fa ho posto questa foto su Instagram e in pochi minuti migliaia di like e svariati commenti. In molti conoscevate già la storia di questa delta, quindi perché non approfondirla un po'? Avrei tanto voluto provarla su strada ma non si poteva perché la macchina ha subito danni e va riparata. Infatti nel video ci troviamo da GTA Motori, ecco il loro profilo Instagram, dove appunto riparano e personalizzano auto su commissione. Il salone è davvero bello e pieno di macchine interessanti, rimani con legato perché entriamo dentro con le telecamere. Prima di iniziare la visione di questo video ricordati di iscriverti, attivare la campanella, mettere like se ti è piaciuto il video, è gratis così supporterai il canale e te ne sarei veramente molto grato. Ultima ma non ultima ricordati di commentare qui sotto, fammi sapere che ne pensi del deltone e di tutte le altre splendide macchine all'interno del salone. Secondo te sarà possibile ripristinare tutti i danni ai cerchioni, al retrotreno, alla carrozzeria senza dover spendere una fortuna? Fammi sapere qui sotto e buona visione! Non è un clickbait, questa Delta Integrale è stata davvero rubata e poi vandalizzata con una bomboletta spray nera per nascondere il furto. Tu che l'hai vissuta da vicino, com'è andata sta storia? Raccontaci. Il 23 dicembre, eh, durante la notte, quest'auto è stata rubata all'interno di un'officina nei pressi di Aprilia. Il giorno seguente ci sono pervenute notizie in cui quest'auto eh, è sfuggita all'alta delle forze dell'ordine e da lì è scattato un inseguimento, ma come ben sapete l'auto ha le sue prestazioni eccellenti e purtroppo è fuggita. Non c'è stato niente da fare, quindi cosa è successo è. poi? Il giorno del 28 dicembre alle ore 9 del mattino la Polizia di Stato ha ritrovato il veicolo all'interno di un parcheggio in zona La Rustica. Ok, quindi è andata bene, diciamo, nella, nella tragedia, nella tragedia ragazzi... È è stata ritrovata nel senso che perché è una tragedia perché a parte che sento ancora la puzza di bomboletta che questa macchina è stata vandalizzata completamente da gialla che era appena restaurata è stata spruzzata di nero penso proprio per camuffare quello sì che è stato il furto e abbiamo scoperto pure che al posteriore c'è una bella botta deve aver preso una bella botta perché il ponte è completamente storto quindi io se fossi stato il proprietario lì per lì sarei, sarei svenuto perché a parte questa è una Delta HF integrale, evoluzione, quindi è una macchina che sono ormai rare e poi perché chi ci credeva che l'avrebbero ritrovata, tutto bene quel che finisce bene tra virgolette è stata anche completamente restaurata quest'auto proprio poche ore prima che venisse rubata erano proprio nella fase finale cioè mi sembra che anche nel vano motore sia stato fatto un lavoro incredibile L'auto era stata portata in officina proprio perché aveva appena finito il rodaggio quindi andavano fatte le ultime eh, perfezionamenti del motore Fammi capire una cosa, ma questi sono entrati dentro un'officina, hanno buttato giù la porta come hanno fatto a rubare? Poi perché proprio questa secondo te? Hanno scassinato tutto per poter entrare non hanno avuto paura di nulla, né di allarme, telecamere, sono riusciti ad entrare tranquillamente. Ho saputo anche che nell'officina non c'era solo questa, c'erano varie auto, però è stata scelta proprio lei? C'erano varie auto preparate, che avevano anche loro il loro valore, ma. tra sì, cui la tua? Tu tra tu cui la e... mia hanno provato a rubarla, eh, ma probabilmente non gli è interessato, infatti l'hanno spostata, si sono fatti largo e sono usciti con la Delta, perché... Per chi non lo sapesse, lui è proprietario di una uno turbo IE che sta preparando da tempo, la porteremo sul canale, insomma ve la faremo vedere, però diciamo che a te ti è andata bene, ma per questo ti sei sentito molto coinvolto in questa situazione perché sei stato un po' in prima persona, no? Eh, oppure perché hai un contatto, un legame con, con il proprietario di questa macchina diciamo i motivi sono vari uno perché di solito quando tentano di rubare un veicolo eh, significa che la macchina è stata puntata quindi prima o eh. poi magari lo scopo loro è quello di, portare, di rubare anche la mia e nello stesso tempo siccome è stata rubata all'interno dell'officina eh, in cui per me sono come fratelli loro eh, mi ha dispiaciuto la situazione ti sei accurato? Insomma. Mi sono accurato per aiutare sia il, il proprietario che, che, che l'officina. Abbiamo fatto il possibile per riuscire a recuperare. Tra l'altro, vorrei un attimo introdurre il discorso di GTA Motor, che è il posto magnifico nel quale ci troviamo attualmente, dove appunto si fanno due cose. Uno, restaurare auto, <ride> questa penso che dopo il trattamento ricevuto nel furto ne abbia veramente bisogno ma soprattutto questo è un posto che adesso vi mostreremo, bellissimo, pieno di auto fantastiche nel quale eh, su richiesta del cliente si possono personalizzare le auto sportive ma soprattutto sì. fare delle repliche Ora vi mostreremo qui in B-roll quelle che sono state le repliche, quindi la ricostruzione di alcune auto che sono state riportate alla vita, perché comunque parliamo di auto anni 80, anni 90 e sono state customizzate in maniera molto fatta veramente molto bene eh, da GTA Motori. Bella Deltona, io adesso questo cofano lo chiudo, ma la prossima volta che torno ti voglio vedere di nuovo tutta gialla. Pieno le macchine qua dentro, c'è il furgoncino degli A-Team Ci sta la macchina boyle Luke, c'è cioè la Gran Torino C'è cioè tutte macchine, tra l'altro pure americane, un po' massolcata, Però ho visto delle cose incredibili Adesso voglio entrare dentro a tutte queste macchine Me le devi far vedere tutte, ok? Nessun problema Andiamo! bella questa la Cobra ragazzi, replica della Cobra, dal vivo non ne ho mai vista una però mi sembra veramente fatta bene questa, bianco azzurro non mi fa impazzire la preferirei nera però insomma devo dire che è fatta veramente bene qui a fianco a me guardate che c'è l'auto di Boyle Luke. adesso la mettiamo in moto stare lì col boy Luke mamma mia che meraviglia ma quanto è lunga sta macchina ma soprattutto che sound che sound cioè questo è tipo da arresto come, come l'accendi vai, vai a spasso siete arrestato troppo c'è cioè, inquinamento acustico c'è cioè, una bomba atomica sta cosa chi più ne ha più ne metta ragazzi guardate quanto ben di dio c'è qua dentro una Renault Clio V6 Trophy 695 biposto record! A disposizione, all'interno di queste mura fantastiche, abbiamo un 348 Challenge. Lancia 037, replica, auto dell'ingegner Limoni, che poi è stata realizzata con l'officina di Pietro Balbo. Replica BMW M3, prima serie, quindi E30, però all'interno c'è un motore 6 cilindri turbo. Qui abbiamo un Mercedes 190 SL Roadstar, completamente originale. Alfa Romeo Nurburgring, una magnifica 75 turbo evoluzione, un Abarth 1000 TC stradale originale, una Honda NSX con il kit R Performance. Qui nel vano di questa Subaru Solberg, ragazzi, abbiamo dai 450 a un massimo di 650 cavalli preparata. Macchina veramente incredibile. E qui ragazzi una BMW Z3 M con soli 13.000 km. È veramente in condizioni pari al nuovo. BMW 3008 Evoluzione M5, un'auto veramente di tutto rispetto. Questa, ragazzi, è una Maserati Carif prodotta in soli 221 esemplari, rarissima. Questa, ragazzi, è inutile presentarla, è il Pinnone, con soli 17.000 km, eccellente. Questa è l'unica Alfa Romeo dell'era moderna preparata da Franco Angelini. E per i più golosi, ragazzi, questa è la ciliegina sulla torta. Ma, ragazzi, Turbo Maxi, guardate che chiappe che c'ha, incredibile, veramente una delle auto più sexy all'interno di GTA Motors, veramente bellissima, ci farei un pensierino. Devo dire che qua, anche per gli amanti delle due ruote, ragazzi, siamo messi gran bene. Questa macchina andrebbe bene per il suo sound nel traforo che va da Lugano a Zurigo. È vero, è vero. <ride> Tanto per non inquinare a livello Tanto acustico. per non inquinare, solo per il sound. <ride> Bisogna portarsi pure un paio di tappi però, eh, mi sa. Sì, è conveniente. Con i <ride> tappi è conveniente. Senti, ma ti andrebbe di farmi sentire il clacson? Certo. Grazie. Siamo nel paradiso qua. Cosa <ride> ho so fatto il sempre con l'M5? Non <ride> Ti piace quella, eh? Non ha senso ragazzi. Ma, te, oh. ma con sto furgone? Ha voglia caricare <ride> caricar <ride> escort qua dentro. Ma quale escort? Ci cioè, abbiamo solo il pinnone? Evasi da un carcere di massima sicurezza si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati. Ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso Ehi Team. <ride> sì, appunto, eccoci qua la versione trash italiana. Degli team! Siamo noi <ride> ragazzi! Eeeh! Tu che l'hai vissuta da vicino, Matteo, raccontaci dagli. <ride> Spero tanto questo video sia piaciuto, fammelo sapere con un like e con un commento Fammi sapere anche qui sotto quale tra queste auto è la tua preferita Caro mio ricordati di seguirmi sul profilo Instagram, officina del pilota E noi come al solito ci vediamo nel prossimo episodio Ciao! Lo vedi? Ehi, lo vedi? Vedi questo cerchietto qui sotto? Questo qui? Questo bello rotondo? Con la Subaru con la faccia di Matteo? Clicca così ti puoi iscrivere Ciao!